bellissima iniziativa, 6.000 bambini coinvolti, 100 istituti scolastici, 42 comuni, un percorso che dura diversi mesi eh, dalla scrittura della storia, poi ai protagonisti i bambini che poi in realtà sono i protagonisti del cortometraggio, le competizioni nelle tappe di School Movie e poi la grandissima manifestazione a Giffoni nel nella location che non poteva essere che quella del Giffoni Film Festival, quindi eh, giocando in allegria con grande eh, insomma, competizione, però eh, i grandi valori della libertà, della pace, della solidarietà, quindi si riesce eh, così con grande allegria a dare un grande valore educativo a questa manifestazione che ormai ha superato i convini provinciali ed è in tutta la regione campania quindi un crescendo che sicuramente io credo per il futuro eh, emergerà anche oltre la regione campania